li abbiamo attivati tutti i ponti ne manca uno eh, effettivamente bisogna attivarlo, bisogna attivarlo sì. perché se no sicuramente no. non è eh non, non abbiamo ancora trovato come attivarlo cioè non siamo mai stati in quella guglia là ci manca una, una porta cristalli luminosi con salma aliena gliel'ho appoggiato accanto perché può fare lui. No, sì, sì, sì, sì. parliamo direttamente del fantasma. Sono Del fantasma. Tutto le mie... Tutta ah, la mia cioè gente. Tutta la mia gente viaggiata nel reame dello spazio-tempo 6. Dove le tre dimensioni del tempo si congiungono alle tre dello spazio. Ma che cazzo stai. È una bellezza indescrivibile. Non lo possiamo costruire nulla lì, non creare nulla, esistono e basta l'infinito esistenza senza prima che mi anni, non e all'infinito. L'esistenza è la cosa che avrebbe potuto scrivere Dante Va bene? Allora, dacci l'ultima lastra metallica che ci serve per andare via. Esatto, ma ne ne manco una, però. Tesoro. Riesco a leggerlo, ma il significato non è chiaro. Parla di qualcosa di nascosto. È stato il primo successo dopo quell'errore gravissimo che ha condannato la mia gente. Hmm. Che errore gravissimo ha combinato la tua gente. Se te si le lastre di controllo nel triangolo, cosa succederebbe? Ah, infatti, non l'aveva eliminata, si non era blu. Porta, bellezza, ah, oh oh! Apriamo la porta ai guai senza fine di Quando tutti i ponti saranno completati. Eh, esatto. L'occhio che galleggia sopra la il canyon. Quando Che basta simbolito, ho un sacco di cifre... Oh, tempo quanta esposizione ma una volta che si vedrà Spazio Tempo 6 Si potrà vedere ancora Spazio Tempo 4 Ti lasciamo in pace a questo punto Grazie Basta parlare. per averci aiutato Mi aiuterò Però, aiuterò solo eh... quando avrete rinunciato al vostro stupido piano non Ecco, vedi, il nostro questo. stupido piano La mia unica consolazione è che la vera morte si avvicina Mm. Eh, non sappiamo più cosa fare. Dobbiamo assolutamente trovare l'ultimo pezzo del che apre la porta. Buon lavoro di traduzione. L'ultima lastra. Maggie, adesso che sai tutto, ti mostro la tavola. Adesso che riesci a leggere i Ecco perfetto. Della vediamo cosa, cosa mi dici, mi dici di questo. Non sembrava neanche la stessa lingua prima. Ma adesso ho capito il nesso tra questa scritta E le cose in biblioteche Che Dai, cosa dice? dimmi? Sembra riportare qualcosa di importante Ma non so cosa Era nascosto Hai qualche idea di dove? Dall'altra parte del pozzo In modo che nessuno possa entrare Dall'altra parte Stiga del pozzo? Siga come tirare questa parte dell'entrata Chissà che cosa vorrà dire Aspetta, il pozzo era quello vicino alla panna? delle cose che l'uomo non dovrà mai capire Giusto? Eh, precipizio Tram, apertura No, non era qua il pozzo allora E tu Maggie, sai qualcosa di questo? Che è un'altra cosa Stai che mi abbiamo Sta Una luce che non sembra reale Non l'abbiamo mai scoperto Come se fosse ai confini dell'esistenza mi fa venire in mente qualcosa Ah, guarda un'interazione con Maggie che ho già visto O forse che ho letto Che hai letto? A tavola? Puoi venire a vedere questa scritta Maggie? Ah, c'è una scritta qua? Dice qualcosa che potrebbe aiutarci No, gli ho dato la tavola Quindi forse no, no. Prima non era chiaro Ma adesso vedo Boston descrive esattamente quel campo luce reale. Che cosa dove lo descrive? Come faccio a sapere di dove venire qua ah, e usare la tavola? È eh, a caso chiaro. perché l'ultima cosa che mi mancava da fare. Ah, ma solo esatto. perché ho letto del pozzo e mi sbagliavo, non c'era qualcosa. Ma solo il pozzo. girare questo il sondaggio è fissato nel gruppo Telegram, quindi chiunque qualcuno ci sia, entra nel gruppo Telegram e decida cosa porteremo. Tutto è così facile quando leggi le istruzioni. <ride> Ah, apertura ok ah è l'ultimo pezzo yes cosa c'è di tanto importante da lasciarci persino istruzioni per arrivarvi molto bene Forse Uè, questo certamente eh? non per influenzare le vostre votazioni ma train simulator è in offerta <ride> pensateci bene a 17.49 da 49.99 la madonna e tipo è tipo euro 3000 guarda allora, se sono come quelle lastre euro, metalliche su Attila Queste quattro dovrebbero stare ah, in quella matrice ah. triangolare Ok boss. quindi abbiamo trovato l'ultimo pezzo Per uscire da questo pianeta italiano della, Per di lasciare qualcosa. questo pianeta italiano, Però a quanto Ma pare dobbiamo tirarci dietro Brink Quindi Anche dobbiamo andare siamo da lui fuori. adesso Andiamocene. Allora perfetto abbiamo il pezzo Brink sarà tornato al suo lavoro immagino Quindi mm. Remoto. Che potenza! Oh. Comandante Lowe, puoi sentirmi? Ah, Brink. Attenzione. Brink, ti stiamo cercando. Abbiamo l'ultima delle lastre metalliche e siamo... Ascoltami, comandante. Sono intrappolato. Ho bisogno di aiuto. Dove ti trovi? Ma dove? Vicino a uno di quei ponti di luce. Ok. Un intrappolato una fessura. Sopra una cascata d'acqua. E poi, in quella fessura nella roccia. Ah, nella fessura, il... deve fessura non sei tu quello che sta attivando Sì, mi è venuto sto flash. Senso. Perfetto. Tieni duro, stiamo arrivando. Anche quello era un posto che ci mancava. Andiamo a liberare Brink. Eccolo qua, perfetto. Hai solo che, io, la mano nella roccia? Pensavo che ti trovassi ma davvero la mano? E quando ah? sarebbero guai seri, comandante? Eh, quando sì. si tratta eh, della se tua mano. No. Non non trovo. Trovo. Io lo non non messo in situazioni. giro complicando la mano nelle fessure. <ride> Questo è vero. Allora, il cristallo della vita. E la roccia si è mossa. Si è bloccata la circolazione. Non arriva sangue alla mano. Non puoi tirarmi fuori, comandante. Non lasciarmi morire qui, anche se significa che mi devi tagliare la mano. Ah! Ok, tagliammi le mani. Ma non la è certo, certo. un po' ti taglierà la mano. Come no? Sì, io te ho detto. non la fare la promesse mano. che non potrai mantenere eh. me. Esattamente. Allora. Non starai parlando sul serio? ha soltanto una mano incastrata come segalo? dipende se lo colpirà la Di... cancrena ha un puttano segano è un'altra cosa e poi chiedi più seri? e qua l'esercito ti, certo eh. ti attesta a riconoscere la necessità e a intervenire subito sarebbe più facile se avesse qualcosa con cui tagliarla eh. eh, ti prendiamo allora. qui eh, eh, ciao ti vediamo non mercoledì prossimo <ride> dopo tutto quello che abbiamo passato è il Comunque mi ha appena invito. dato un indizio di usare la mandibola Massicala, i denti umani non ce la fanno subito. Forse la mandibola sì Vedi, queste sono le cose fatte bene Gli indizi fatte bene Ecco qua, mandibola con Brink Voglio vedere però il filmato la mano con una Ma Quindi sì, intanto sì. ci sono i, i denti cristalli sono della vita come e anestetico. Ma che è basta, quindi lo seghi a secco? Ah sì sì. Oh, ok. Tieni forte rink. Oh mio dio! Non capisco come tu sia sì, riuscito a sopportare tanto dolore dentro. senza svenire. Era, era per orecchi fini, eh, Vieni con noi alla matrice del triangolo. Yeah. abbiamo tutte le lastre metalliche. Pensiamo che ci potrà portare a casa. Non sai dove. Vedi, così, E lui sta benissimo, eh. è sempre più scuro, video. brink. Sì, sì, sì. E se ci dovesse veramente portare a casa? E se non riuscissimo a tornare? È sempre più grigio. Sì, adesso gli manca anche una mano, è un tipo te, brink zombie. E allora cosa farai con la tua ricerca sui cristalli della vita? Sì. Fisco, cosa vuoi dire. E... Con voi per allora scusami, è, la è morto, risuscitato. si ha tagliato una mano, casa, non ha battuto il figlio e lo trattano come un cretino Siete sì, d'accordo? Allora siamo in tesi? Sì, siamo in tesi Brink, basta che stai zitto e non ci mordi Ah vanno adesso, ah ok, teletrasporto, perfetto, mi sembra che siamo vicini al finale se fanno queste scene così, tic tac tac e Vuoi che non ci sia una, un colpo di scena? Sì, probabile. Ah. Però, ecco, perfetto. Adesso si attiverà l'astronave. Così dovrebbe... andare no. l'asteroide. Dici, secondo me è troppo semplice. Tu, cosa sta succedendo? Niente sta succedendo. Così dovrebbe. No, aspetta. Ah, ecco, l ultima porta, giustamente. Non mi pare niente questa cosa. astrale. Cosa t'aspettavi? Che la maga margot ci portasse tutti a casa? La maga margot la porta si Non è che la maga Mar Margot. Andiamo a vedere cosa c'è. Avevamo un patto. Io sono venuto quest'estate la Ma maga Margò. non ci hanno e portato a come si chiama. E ora per favore, potete fare la verifica. È vero? sempre avevi dato la tua parola e mi aspetto che tu la mantenga. È completamente pazzo. Sì, è vero, Maggie. Lascialo perdere. Ok, tram Entriamo pure. Oh, okay. ho visto qualcosa del genere al museo. Ok, questa macchina <ride> rappresenta una delle opere più grandi dell'inventore. Cosa fa? Non ne ho la più pallida idea. Allora, la console. E cosa abbiamo? Uno strano oggetto. Un'altra console qua. Un altro strano oggetto qua. Ok, spazio vuoto, fessura, fessura Allora, questi mi sembrano spazi per dei cristalli Perfetto Quei due lì sicuro Non ci sta qui Quello eh, tre è Questo Non so No, no, no, no Perché poi chissà perché, perché servono dei cristalli della vita dentro una console Boh E probabilmente staremmo per fare una cosa Cosa benda che non dovevamo fare Probabilmente probabile